Siamo live, buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di Salottino Live Abbassiamo un po' la musica e Come prima cosa chiedo a chi si è collegato, se qualcuno si collega di darmi un feedback, se si sente, se si vede bene perché poi succede che io parlo e magari qualcosa non va e non funziona Benvenuti a questa nuova puntata di Salottino Live Seconda stagione, quarantesima, quarantatresima puntata Come nelle migliori serie TV Ogni mercoledì alle 18 o quasi, quando non ho imprevisti Sul grande schermo di Facebook um, Io sono Licia in versione digital journalist, ci provo eh, intervisto un ospite che ci racconta in diretta, senza tagli e senza filtri, la sua visione e la sua esperienza su un argomento. Eh, quelle che facciamo sono chiacchierate informali a scopo divulgativo, per condividere storie ed esperienze che possono essere un punto di riflessione, uno spunto di riflessione e di ispirazione. Eh, parliamo de, di un argomento, definiamo un argomento ma soprattutto parliamo del percorso che, le, che gli ospiti hanno fatto per arrivare ad essere esperti di questo argomento quindi sintonizzati tutti i mercoledì alle 18 qui sul gruppo facebook di Salottino eh, carico da un po' sto cercando di caricare tutte le live anche sul, sul nostro canale YouTube quindi cerca salottino itinerante eh, o salottino live, non ricordo su YouTube e chissà magari dall'anno nuovo proveremo a trasferirci di là, forse devo fare un po' di esperimenti vedremo perché non sono ancora pronta al grande schermo di YouTube eh, ormai Facebook è diventato un po' la mia eh, comfort zone vedremo, vedremo anche cosa ne pensa il nostro ospite di questa eventuale decisione ma partiamo Andiamo a, a presentare l'ospite di stasera. Eh, si chiama Michael, Michael Vittori, lui è un consulente, SEO e SM specialist, è un copywriter, un web marketing, social media manager, insomma fa un sacco di cose, tutte, tutte sul web. E prima ancora però di tutte queste cose, lui è un vero giornalista, non come me che mi improvviso a fare la digital eh, journalist e come per continua, come da un po' di tempo vi dico, continua la rubrica dei migliori ce l'abbiamo in casa perché siamo diciamo in eh, doppio schermo, saremo in doppio schermo ma in realtà è un vero e proprio romagnolo e sia di me che di lui si sentirà proprio bene bene bene che siamo entrambi romagnoli e, quindi quando parlo di casa intendo la nostra, la nostra amata Romagna eh, cercheremo questa sera con Michael di dare risposta a tre fatidiche domande come lui le ha definite facebook è morto, amazon is the new way e il buon vecchio google che fine ha fatto andiamo a invitare il nostro ospite ciao Michael, benvenuto a salottino ciao, ciao Lisa, ciao a tutti Ciao a tutti, saluttino, grazie di questa fantastica introduzione. Oh, aspetta un attimo, Michael, scusa, scusa. Abbasso la musica, non ti sentivo, eccomi. Eh, avevo, avevo abbassato il volume e non ti sentivo perché sentivo la musica altissima. Come al solito io quando faccio play vado in panico e quindi succede sempre un guaio. Benvenuto salottino, Michael. Ciao, Grazie, Alisa, ringrazio, saluttino. È eh, ecco, un piacere per me essere qui con voi questa sera grazie, grazie, grazie veramente per la presentazione scusate già, già da adesso il marcato accento eh, romagnolo ma siamo belli per questo Michael <ride> ci, Speriamo invidia, che venga ci invidiano in tutta Italia la nostra amata Romagna e quindi anche il nostro accento tra l'altro come dicevo all'inizio queste sono chiacchierate informali, senza taglie, senza filtri, senza patinature, senza copia e incolla e quindi qualche errore, qualche eh, insomma imprevisto ci sta, ce lo perdoneranno, dai. Cosa ne dici? È il bello della diretta, come dicevano in tv. Esatto, esatto, è il bello della diretta. Ma Michael, io ti ho presentato come se tutti ti conoscessero, perché sicuramente tutti ti conoscono, però... Raccontaci fatti un po', cioè presentati tu e raccontaci un po' chi sei e qual è stato un po' il tuo percorso. Sì, a tutti dai, non esageriamo, magari ti ringrazio della testata di stima, ma magari tutti, proprio tutti, tutti, tutti no. Beh, io sì, come raccontato te, ho fatto diverse cose nel corso di questi anni perché ormai sono eh, già dieci anni, eh, quest'anno sono già dieci anni digitali, chiamiamoli così, da quando sono uscito dall'Università di Bologna, dai Fasti dell'Università, <ride> dove mi sono laureato in storia, tra l'altro, quindi proprio non ci con nulla, e, um, ho deciso, come hai detto te giustamente, di entrare nel mondo del giornalismo. È un percorso che è stato pieno di ostacoli, non, non facile assolutamente. E da lì mi sono trovato un po' per caso a entrare poi nel mondo, nel mondo digital, ho iniziato a lavorare una webaggine perché cercavano uno scrittore di testi, anzi la qualifica, se vuoi ridere, sul contratto era digitatore di testi web. Quindi... Mai sentito? Come digitatore! Fantastico! Sì. Sicuramente c'è anche il mio socio a brazzo destro che ci sta ascoltando, Davide che approfitto per salutare che sa benissimo di cosa sto parlando perché lui conosce tutta la mia storia ma te ne potrei veramente raccontare tante. Comunque sì, quella era la, diciamo, la mia qualifica ufficiale e di fatto cosa facevo? Macinavo, trituravo la tastiera scrivendo non so quante centinaia di testi tutte le settimane è stata, stata un'esperienza che sicuramente mi ha formato da quel punto di vista considera che poi mi, mi riallaccia poi la mia storia all'evoluzione di, di, del digitale perché nel 2008 veramente eh, eravamo, non dico al mesozoico, però rispetto adesso comunque mm. veramente sono cambiate tantissime cose in quegli anni Google, a proposito di Google, che abbiamo detto il buon vecchio Google ha avanzato mm. un algoritmo mi senti? Sì, sì. Ok, no, perché ogni tanto dalla diretta il cellulare mi dice qualità scadente della rete, no, classico. No, no. Viva, il digital, viva il Digital Divide. Esatto, che non esatto. Ci... Eh, vabbè, lasciamo stare. No, no, no, no, no. <ride> Comunque, per tornare a quello che stavo dicendo, eh, nel 2000, oddio, bisogna di inizi, eh, Google ha lanciato in uno dei, sui, dei suoi primi algoritmi, che praticamente iniziò a premiare i testi, sostanzialmente, quindi il mio ruolo iniziò ad essere eh, ad avere un, una rilevanza importante, perché fino a quel momento diciamo che c'erano che dei testi, la qualità dei testi e del copy non ne fregava nessuno nel web, c'era un sacco veramente di robaccia, eh, si vedeva anche oggi per carità, è pieno di spam il web, eh. però all'epoca era veramente una cosa allucinante, quindi sono entrato un po' così dal giornalismo, io intanto continuavo a fare comunque il giornalismo dove alla fine ce l'ho fatta a prendere la tessera, è stato quando ormai non mi serviva più, quindi vabbè perché ormai ero avviato in questo settore e da lì poi dopo ho iniziato il mio percorso fino a che non mi sono messo in proprio e ho iniziato a fare il libro professionista con tutti i bene e male eccetera, poi ripeto negli anni e ho cambiato settore, tra virgolette settore, sono rimasto sempre nel web marketing, però sono partito da digitatore di testi web e, e pian piano mi sono evoluto seguendo un po' anche quelli che erano i trend del mercato, e, perché c'è stato un boom a quando a punto di caffeine, eccetera, sul discorso dei contenuti legati poi alla SEO, quindi al posizionamento, e lì mi sono, ho iniziato a appassionarmi anche con la materia ed è stato effettivamente quello che mi ha permesso inizialmente di ehm, mettermi in proprio Ma io che Michael, eh, cioè come facevi a formarti o a capire eh, quali erano le tue fonti di informazione? Dieci anni fa insomma, non era poi ah. così facile sapere capire come no. funzionava la SEO No, allora guarda, fondamentalmente sono state due eh, Una è un collega che stimo tantissimo, si chiama Cristiano Borbori, chissà se mi sentirà che insomma adesso lavora a Rimini, un'altra agenzia che veramente penso sia uno dei migliori 10-26 italiani non è uno che si è messo tanto in luce a livello di personal branding ma come preparazione è veramente eccezionale e lui mi ha insegnato tantissimo fianco a fianco in agenzia lui è stato sicuramente una fonte quindi, da cui ho attinto e l'altra ai templi era tantissimo il forum GT, il forum di Giorgio Tale, e quello veramente siamo <ride> partiti tutti da lì, ragazzi. <ride> Spoiler, bisognerà che lo contatto. Gli faccio un'intervista a Giorgio Ma perché è Pazzesco. Te pensa che io invece, eh, le, diciamo, eh, il forum di GT? Eh, quando io ho aperto partita IVA, questo aneddoto lo racconto sempre, perché comunque viviamo in un paese in cui la fiscalità è talmente complicata, che io, eh, quando ho deciso di, di aprire partita IVA, ho girato 3-4 commercialisti, ognuno mi diceva che dovevo aprire la partita IVA in maniera diversa, e che okay, io ho detto, vabbè, sai che c'è? Che adesso mi prendo 2 tre mesi e mi studio un po' la fiscalità italiana, come funziona, per capire com'è che devo aprire la partita IVA io, per... Eh, diciamo tutelare i miei interessi perché comunque io dieci anni fa già avevo figli, già avevo mutuo insomma no, non è che non mi conveniva aprire a partita IVA in determinati modi no? e ognuno me ne raccontava in modo diverso al che io proprio le prime informazioni anche a livello di fiscalità le ho prese dal forum GT te pensa cioè, è vero, è vero, c'è una sezione e penso ci sia tuttora c'è tuttora sì, sì. E ti svelerò che in realtà anche io ho spulciato quella sezione quando nel 2011, quindi sette anni fa, ho aperto anche io partita IVA ed effettivamente anche io mi sono trovato un po' nella tua situazione. Sì, ti davano i commercialisti, ti davano le informazioni, ma poi dopo io volevo insomma indagare, capire, perché comunque era un passo che ancora sette anni fa, non, non come ora, non avevo famiglia, insomma quindi avevo meno... Eh, spese, meno problematiche, però insomma comunque era un passo importante, anche perché lavorando come dipendente era comunque una scelta di vita, di fatto. Certo, perché eh. comunque il consulente fiscale alla fine un po' è talmente varia la, la, la materia che ognuno ti dice un po' quello che conosce bene probabilmente. E poi ti dirò che tuttora, quando magari parlo con un consulente, mi dicono ma come sei inquadrata così? Ma no, dovresti essere inquadrata così e così e così e vabbè, ognuno ha un po' la sua visione, poi dopo ognuno ha eh, delle, una situazione personale che conviene, eh, bisogna cercare anche di fare le cose come ci convengono, conviene aprire magari partite in un modo o nell'altro, e allora lì, in, nel forum DGT, io mi ero, mi ero andata a studiare tutta la parte fiscale, tanto che ogni tanto i consulenti fiscali hanno paura perché insomma diciamo che non sono proprio digiuno della materia e quindi non amano molto parlare con chi insomma si dimostra un po' formato poi non sono assolutamente un'esperta un però qualcosina mi ricordo proprio che io sono partita i primi mesi a studiare la fiscalità italiana così <ride> un'impresa tra l'altro non da poco eh? perché... Esatto, esatto. No, esatto. Non dobbiamo se di, di questo che è meglio. Ma invece, invece, invece, come sei finito a fare ADV? A, a specializzarti <ride> in uh, campagne, campagne sponsorizzate? Sì, è stato un processo evolutivo, come ti dicevo, perché è stato un po', in realtà sì, è stato un po' diciamo, frutto dell'intuito della mia voglia di scoprire e di cambiare anche, perché come persona tendo un po' a, come dire, ad assuefarmi a un qualcosa che devo ripetere nella quotidianità, no? quindi magari a un certo punto mi sono prima stufato di fare 8000 testi, poi mi sono magari stancato di eh, fare sempre le stesse cose per il posizionamento su CEO, che è tutt'oggi curo, ma diciamo in minor parte. E quindi un po' per questa voglia di scoprire, di cambiare un po' anche in virtù di tutti i cambiamenti quindi eh, insomma diciamo comunque del deperimento dell'organico, che permettimi questa, questa definizione un po' così nice. e, e l'ascesa comunque verticale dell'advertising poi in realtà guarda ti dico l'incontro poi con Facebook stesso è stato anche abbastanza recente mi è il discorso della DV perché, vabbè, Google AdWords, Google Ads, sì, l'ho approfondito negli ultimi anni, però comunque sia, per quanto sia diverso dalla SEO, si comunque ragione, si lavora sempre nello stesso ambiente, no? che è l'ambiente Google, eh, quindi comunque sia, diciamo che il passaggio è meno traumatico, no? uh -huh. che si ragiona comunque con query, con ricerche, è chiaro, devi essere capace di scrivere gli annunci, tutto quello che si vuole però ecco, passare da Google a Facebook no? è veramente, veramente un'impresa io peraltro non sono mai stato particolarmente social quindi uno che ama particolarmente stare sulle piattaforme per discutere eccetera però invece mi sono appassionato tantissimo da parte dell'advertising e lì è stato un po' per caso perché um, da una parte è stato l'incontro con un cliente che tuttora oggi che all'epoca mi chiese ma tu non fai social media marketing, non fai advertising, no? E quindi un po' stava una richiesta di quel tipo. Dall'altra è stata un po' anche la formazione che sono partito, ti dirò, dal libro mitico di eh, Alessandro Sportelli, che chissà se ascolterà mai, ringrazio anche lui, insomma, che conosco, è eh, una pietra miliare del, del web marketing italiano, sono partito dalla pubblicità su Facebook. Eh, è proprio il libro, no? il primo diciamo che è uscito in Italia sull'argomento che era effettivamente eh, molto pratico, molto centrato e da lì ho iniziato a testare e devo dire la verità insomma subito all'inizio ho avuto dei risultati che non mi sarei mai aspettato, quindi da lì ho iniziato poi dopo ad approfondire, a testare eccetera eccetera fino ad oggi. Chiaro, e quindi oggi in cosa consiste nello specifico il, il tuo lavoro? <ride> far guadagnare le aziende <ride> questa è la risposta che do quando gli amici dei miei genitori o persone esterne mi chiedono ma che cosa fai le mie risposte sono uno fare promozione barra pubblicità su internet un po' a livello base e, ma per quel motivo è per far guadagnare effettivamente di più le aziende è chiaro che la così è un po' brutta però effettivamente il mio lavoro Oggi eh, diciamo come strateg strategista, ma i nomi ce ne sono mille. A me non piacciono tanto le etichette, ti dico la verità, non sono un grande amante delle etichette. Mi senti? Sì, ok, sì, no, ti perché senti. ti ho visto l'immagine bloccata. Quindi... No, no, io ti vedo e ti sento benissimo. Perfetto. E, quindi come dicevo, ecco, l'attività di, di web marketing a livello strategico e poi nello specifico proprio dell'advertising, dell le campagne pubblicitarie, nel mio caso soprattutto verticali su Facebook, Instagram e Google, sono molto legate al risultato inevitabilmente. Eh, riesci da... Ok, ok, fa, fa, riesci, fa cioè proprio il tuo lavoro consiste nel eh, farti dare un budget di 10 al, dal tuo cliente e restituirgli 11, 12, 15, 200 e via via è una cosa che riesci sempre a garantirgli a grandissime linee è così, non tutti i progetti sono così perché poi dopo ci sono variabili è chiaro che per esempio nell'e-commerce è così, poi è ovvio che se l'e-commerce è in startup è un discorso, c'è un e-commerce che è avviato, è un altro, quindi se parti da zero devi pianificare, devi fare un piano di crescita, dove all'inizio ovviamente non spendi uno e guadagni 10, perché è impossibile, c'è un e-commerce già avviato che fa, spende uno e guadagna 3, si cerca di guadagnare 4, idealmente. Ecco, questo è proprio il nude e crudo, no? dopo in realtà la mia consulenza si estende un po' a 360 gradi. Quindi cioè, se il sito magari non comunica bene e questo poi in realtà influisce tantissimo eh, anche sulle vendite, perché alla fine se va a finire sempre lì, io gli dico guarda che questa cosa andrebbe, andrebbe cambiata. Quindi dipende poi in realtà dal, dal settore, da, dal tipo di progetto e da tante variabili. Ci sono dei clienti Però... a cui gli hai detto oh, no, guarda, io ho fatto un'analisi e non, non, non potrei aiutarti oppure non ne vale la pena? Eh, voglia, sì. sì anche perché abbiamo richiesto assurdo di ogni genere, sa. Tipo, dicene. tipo, dicene una estrema, raccontacene una, <ride> senza fare nomi, no, dai! No. Questo te la dico, no, beh, un po' di tempo fa, l'anno scorso, credo, viene che è abbastanza recente, eh, mi scrisse via me, insomma, compilando il form. ma eh, una, uno, no, era un uomo, vabbè, cartomante, di, tratto della zona. Carta a è capitata eh... anche a me. No, no, no, no. Tra l'altro, sai cos'è la cosa bella? Che a prescindere che non avrei accettato, per tutta una serie di motivi che non sto ad approfondire, e, ma oltretutto, così, giusto per, ho fatto una ricerca su Google, e ho visto che questa persona era stata indagata, non ricordo se addirittura arrestata per frode a persone, quindi ho detto... Vabbè vale, retro, cioè, mamma mia, no veramente, questo è il colmo, e quindi vabbè, questo è stato proprio il top della gamma, poi dopo ci sono le richieste di vario genere, insomma più o meno assurde, che penso che riceviamo tutti qua, chiunque chiun ci sta ascoltando, io, te, chiunque lavora in questo settore riceve richieste di ogni sera, poi, a cioè, parte è, che... e ti fanno quasi sentire che sei tu l'incompetente, no? Cioè, come non riesci allora? Cioè, allora, no. <ride> no. Mi aspettavo un po' di più. Mi aspettavo un po' di più. <ride> no. Eh. no, io dico sempre, guarda, se avessi la bacchetta magica per il business della vita o, o la, re, o la, diciamo, la ricetta magica non andrei a dire in giro, probabilmente l'applicherei solo esclusivo. No, dai. Sì, sì, no, succede, succede. No, il nostro mestiere è molto... Eh... Buono, ma non hai 137 trucchi per incrementare il tuo fatturato 10 volte senza lavorare 10 ore al giorno? No, perché adesso va di moda su Facebook. Eh, è... infatti, <ride> esattamente, esattamente. Funnel tutti uguali, no? Parlavamo ieri quando ci siamo sentiti. Che adesso c'è questa parolina magica che piace tanto, eh, che si chiama funnel, no? E tutti fanno il funnel copia e colla. Stamattina, giuro, perché poi io mi diverto, mi diverto. Ho creato, adesso, adesso che dico un po' di segreti io, ho creato una mail apposta, una mail dove c'è un nome fittizio, un cognome fittizio, una mail che, a cui accedo in cui mi registro a tutti i funnel a tutti i funnel oh, ma... ma la porta esplode mi registro a tutti i funnel per scaricarvi tutti i pdf o i, o i video quello il primo video della vita che ti svela il segreto della vita e, e così ogni tanto, non so, magari mentre faccio colazione oppure tra, così, quando devo perdere 5 minuti di tempo me li leggo e stamattina mi sono letta questa, questo documento che faceva, praticamente aveva riassunto pari pari il funnel che fanno tutti, no? E ti diceva che devi fare eh, almeno 10 ore di video e poi li devi dividere in tre video. E poi il primo deve Cioè, ragazzi, no, se ne può più, non se ne può più. Cosa che una volta ho detto su Facebook un post di Rossella Cennini che sicuramente conoscerai, la chiamo la resina della crova italiana, insomma, anche lei è una, insomma, una, una, una persona che c'è da un pezzo nel settore ed è veramente veramente preparata, raccontava questa cosa che era entrata anche lei come, un po' come il fatto te nel funnel di una pizzeria, sta pizzeria non ha fatto sto funnel <ride> vendere le pizzerie. Beh dai la pizzeria al massimo, eh. al massimo ti vuole vendere una pizza. Il problema è quando ti vogliono vendere tutto il resto. E ah, quindi sì, come era andata fatto... ah, eh? a finire? Come è andata a finire? Gliel'hanno portata a casa la pizza? Ah, boh, questo vale, non lo so. <ride> <ride> è di sì, dai. Bene, bene. Ma tu appunto cosa ne pensi di tutto questo digital marketing? Cioè, secondo te com'è la salute in Italia sul digital marketing e sui social media in generale? La salute, in che senso? La tua opinione, cosa ne pensi? Proprio così fuori dai denti. Vabbè, c'è un sacco di, di robazza lì fuori, ma questo diciamo che i social hanno, hanno funto purtroppo da amplificatore di, di tutti questi soggetti che purtroppo vanno un po' a rovinare anche il lavoro di chi invece si impegna tutti i giorni professionalmente investendo su se stessi e eh, insomma sul lavoro quotidiano e questo non è, sicuramente non è bello eh, non è bello per gli imprenditori perché comunque sia eh, affidano il loro budget e eh, anche la loro fiducia perché poi con il problema di fiducia quando si incrina la fiducia nello strumento è difficile poi e, come dire, ricostruire quel rapporto no, che le aziende possono avere eh, con l'online quindi beh, quella è diciamo, la, la, la risuolta della medaglia purtroppo negativo, ma c'è poco da fare insomma <ride> da quel punto di vista lì eh, i social sono degli spazi liberi eh, quindi dove tutti possono pubblicare di tutto L'aspetto bello è invece la creazione di, di community, di network. Questa è la parte bella dei social. Anche se ci, ci stiamo muovendo probabilmente in una direzione diversa rispetto a quella degli ultimi anni. Più da circolo aperto a circolo chiuso rispetto a prima. E anche i giovani soprattutto amano... Si parla tantissimo no, dei giovani, che i giovani non sono su Facebook chissà dove sono sti giovani, sono su Instagram, i, i giovani sembrano preferire questo tipo di, no, di, di, di comunità, di circolo tra virgolette chiuso, al riparo dallo da sguardo dei genitori, al riparo da, da non si sa bene che cosa, proprio sì, siamo probabilmente in un momento di cambiamento dei eh, social di come, così come li abbiamo, li abbiamo intesi fino ad oggi, perché Twitter per esempio Twitter era nana Twitter? A tu, fa. sono curiosa tu lo usi ancora Twitter ma, poche niente dico la verità agli eventi prevalentemente io lo, lo usavo tantissimo agli eventi o in determinate occasioni ma giuro sarà almeno un anno forse due che lo uso praticamente pochissimo forse niente non ci vado quasi mai quindi Google, sì, Google Plus, super... giusto, Google Plus, io mi sono rifiutato sì, fin dall'inizio, ho detto sì. Aspetta, che muoia, tac eh. Il bambino è nato morto di cui ti parlavo l'altro giorno Google Plus eh. Certo, ma dove, dove ti formi tu? Cioè come fai per rimanere sempre aggiornato? E quali sono le tue fonti? La mattina colazione o firli. Apro ah, quello, cioè non mi chiedo che cosa succede in Italia in giro che non ne messo a merda, A volte casco dal pergo, mi dicono ma non hai visto? che io boh, cioè, con le persone normali no, perché io distingo gli alieni digitali che siamo noi e le persone normali no, che mi hanno vita, non so. No, io gli alieni digitali che vabbè Salvini ha dato un cazzotto in faccia altro, io non lo so no? Sì, Oppure il Papa è inciampato, ho sentito la radio ieri, vabbè notizia ora. Eh, io queste cose non le so. No, no, no, no. La so notizia se... che anche di questo io ero rimasta totalmente ehm, estranea è l'acqua di Chiara Ferragni. Che in teoria dovevo essere super, questa... dovevo essere super aggiornata, invece me ne è venuta a parlare mio marito. Ma hai visto l'acqua di Chiara Ferragni? Ho detto, ma come ho fatto a perdermi ma questa, questa notizia? La... Eh, questo mi ha intercettato perché se ne è parlato tantissimo tra tutti i colleghi che ho su Facebook e quindi lì per forza ho visto Chiaro. la polemica. Quelle robe notizie sì, le becco tutte, <ride> però sì, le altre notizie è vero. Quindi eh, guardo Fidri, su Feedly ho tutte le, tutte le mie fonti raccolte dai, insomma, in anni, ma comunque sono, si conoscono abbastanza bene, 80% americane, 20% italiane. E da lì mi aggiorno. Poi vabbè, ovviamente sono iscritto a insomma, alle varie news, room, eccetera, di Facebook, soprattutto, e di, di Google. In questo modo rimango sanato perché è una corsa contro l'aggiornamento, è una cosa allucinante. Quanto tempo arrivano e... prima le notizie in America rispetto che in Italia? Ah, vabbè, le notizie arrivano prima lì, poi arrivano subito qua, ma qui si arrivano di rimbalzo perché le persone come me, come noi, le vedono lì e quindi poi dopo le riportano, le riportano qui. Però comunque tanto la notizia viene diffusa globalmente, ti passo il di Facebook perché è quello che seguo di più, eh, facebook.com rilascia, eh, le, le, fai i comunicati stampa, diciamo, chiamiamoli così. E Lady Rama sul suo sito ufficiale in lingua inglese sono a disposizione di tutti quindi io potrei vederlo anche prima di uno a New York potenzialmente non è che lì arriva prima rispetto a noi se poi mi parli dei rollout o delle fasi beta di Facebook e di Google tendenzialmente sì anche se non battezzano sempre il mercato statunitense a volte ne, usano, ne utilizzano degli altri, non è detto e poi tra, tra account e account anche eh, certe funzionalità vengono rilasciate prima o dopo. Bene, entriamo un po' nel vivo, entriamo un po' nella ciccia. Quali sono le news, le novità eh, del mondo social? <ride> Vabbè, per me i social si riducono a Facebook, Instagram e Linkedin, ti dico. <ride> per me, eh, dal mio punto quanto di link, vista... Quanto mi... lo usi Linkedin, tu? Ah, Linkedin è molto... mi è sempre piaciuto perché comunque ha un taglio professionale e ho solo ovviamente colleghi e ci sono solamente, quasi solamente, insomma, eh, pubblicazioni e contenuti interessanti al suo interno perché comunque lì non hai gli amici, i parenti che pubblicano foto, eccetera di ogni genere dove c'è di tutto, no? su LinkedIn hai colleghi quindi trovi cose di lavoro e sai, diciamo, dei contatti di, di, di, ben ah, selezionati ogni esatto, bisogna selezionare bene perché in realtà ogni tanto sento diverse polemiche eh, che diciamo le notizie stanno un po' sconfinando anche su LinkedIn no, però poi dipende uh, okay. sempre da chi ti circondi o da come hai selezionato le? le sì, contatti. ma questo, questo è valido, poi soprattutto anche su Facebook, perché ci sceglia merda tanto, ma io su Facebook vedo quasi solo cose interessanti e pubblicità interessanti, Aggiungo Quindi, come Mi diceva... <ride> non ricordo se era Leonardo Prati, eh, che diceva ognuno ha no, il suo newsfeed, si merita il suo newsfeed, però effettivamente è così. Ecco, tornando a LinkedIn, sì, a me è sempre piaciuto, è un'ottima rete, arrivano richieste di lavoro spesso da aziende che comunque ti valutano attraverso il tuo profilo, le tue pubblicazioni, quindi è molto interessante. E poi ovviamente a livello di Rich organica, famosa Rich organica, quindi a portata di quello che pubblichi, la dico io pubblico un post, cioè a distanza a volte di una settimana ricevo dell'engagement de de nuovo e cose che su Facebook è, è impossibile possibile. è chiaro che poi e questo è un parallelo che viene fatto spesso anche senza dire che è un parallelo sbagliato perché su LinkedIn sono, cioè, almeno dal mio punto di vista io ho il profilo e su Facebook ho la pagina e quindi sono due, cose, sono due entità diverse però ecco LinkedIn sicuramente sì Twitter come ti ho detto è sconfinato anche in Italia, è diventato un po' la, la, la, come dire, il focolaio del populista del nostro paese con le rappresaglie politiche di botta e risposta, ma poi anche negli Stati Uniti, perché basta vedere Trump, i tweet in maiuscolo di Trump contro eh, i, i, vari, i suoi nemici sparsi nel globo. E, e poi anche molto sullo sport, eh, e il mondo della tv, vabbè, quindi dai vari Masterchef, tutti i programmoni e quindi ecco, Twitter ha preso quella... Eh, vero, è vero, è vero, l'ultima volta che ho usato Twitter l'ho usato proprio per fare eh, l'ITV, diciamo. Eh, sì, eh, sì va. Lì va molto, eh, però ecco, dal mio punto di vista è personale. Poi dopo ci sono professionisti che eh, hanno tantissimo engagement, eh, dedicano a traffico sul sito, non sto dicendo che non è, insomma, non è una piattaforma valida, Beh, Twitter è uno di quei canali che eh, ne, ha avuto vantaggio, ne hanno avuto vantaggio i primi che hanno iniziato a utilizzare la piattaforma, come poi succede un po' in tutti i social network, a meno che poi quando entri nel social network hai una personalità o un progetto talmente impattante che allora cresci velocemente, però solitamente le, le, diciamo, i grandi seguiti li hanno eh, le persone che hanno utilizzato per primi il social, sei d'accordo? Sì, appa, sì, quella di, di, di differenza che hai detto tu, quindi arrivo a Montemagno e no, nell'arco di quanto è diventato Montemagno. Chiaro che dietro a Montemagno c'è veramente tanto lavoro, c'è un personaggio prima di tutto, un grande comunicatore e eh, un budget, quindi eh, sia a livello speso, sia a livello di contenuto, soprattutto a livello di contenuto, di strategia, e anche poi di, sicuramente di advertising quindi è chiaro che poi dopo lì la dinamica è diversa, e, ma per proseguire la carata con i suoi social. Vabbè, Instagram è il social del momento, è, è sulla bocca di tutti, è chiaro che io lo scorro così, nel senso che non è che tanto Instagram su tutte foto e video. però obiettivamente oggi sì: è molto impattante, soprattutto in certi settori dove il visual la fa da padrone e comunque sia in forte crescita nel, nel, nel, nel forse zone, quindi eh, sicuramente gode di ottima salute. E poi c'è il, il buon vecchio Facebook. E arriviamo lì. Quanto ossigeno quanto ha ancora questo Facebook? Ah, io vi dico sempre una cosa, no? Cioè, la, una cosa che ci, si, si tende a dimenticare che Facebook è solo un tassello, la chiave, il principale del puzzle di Mark Zuckerberg, perché lo dico sempre poi anche in po' ai corsi o comunque in giro, ma mi capita Facebook è diventato un ecosistema, non è più solo un social network. Facebook è Facebook, Instagram, Messenger, Whatsapp. Quindi ha ah, solamente 2-3, no aspetta, su WhatsApp sono un miliardo e rotti di iscritti, l'app di messaggistica, adesso non vorrei dire un numero sbagliato, eh, Messenger anche, WhatsApp sono di più, eh, Facebook ha 2 miliardi di iscritti, eh, Instagram ha, ha scorato 2 miliardo di iscritti, cioè ma qual è il competitor oggi? E quello che sto dicendo io, poi che Facebook sia cambiato e che probabilmente non sarà più quello che è stato all'inizio, è già così, è già un di fatto. I giovani si, sono, si stanno spostando si sono spostati su altre piattaforme che poi è Instagram che è sempre di Facebook perché gli altri mi seguono lontanissimo, cioè da Snapchat, Musical.ly, insomma tutti i nuovi, nuovi potenziali competitor. Però ragazzi, cioè, io sinceramente qual è l'alternativa, no? E poi si dice, sì, è vero, è invecchiato, la popolazione media è invecchiata, però ad oggi, perlomeno ad oggi, poi tra dieci anni io Facebook, magari non c'è più, eh, questo eh, non lo però, possiamo però, sapere. Però diciamocelo, la popolazione è invecchiata, ma il cash, chi è che ce l'ha? Chi è che ce l'ha? Infatti volevo arrivare lì, perché questa è un'opportunità, è un'opportunità per le aziende e chi fa questo lavoro di advertising, perché tanto ti Posso cioè, dare perlomeno per la mia esperienza, cioè, le persone che comprano sono tutte over 25 negli e-commerce. Comunque, che gestisco, mi capita di vedere. Poi ci sono delle, delle, delle eccezioni, però sappiamo: noi siamo. Eh, ti ricordi quando adesso faccio un excursus eh, tra il livello del storico dei bamboccioni? Che noi siamo i famosa generazione dei bamboccioni, no? Sì. Eh, cioè noi, se noi, noi bamboccioni, in qualche modo. Stiamo sopravvivendo. È il cambio completamente. Sì, no, cioè, sì, abbiamo uno spirito di adattamento, ma. Cioè, che ne sarà dei ragazzi di vent'anni oggi, cioè, tra dieci anni, perché probabilmente saranno ancora a casa con i genitori. Oddio, speriamo di no. Cioè, perché… spesa quale sarà? Speriamo di no. <ride> no, ne no, ne no, due, no, ne ho due. Che fra qualche anno adesso no, ci, ci manca ancora un po' i vent'anni, però sarà molto molto difficile. Sì. Ehm, sì, poi l'altra cosa, cosa che mi, mi interrogo: no? che dico: tutti, perché tutti sono bravi a vaticinare. Ogni tanto ti butto lì perché sai, A me piace l'italiano. Da buon laureato in storia, ogni tanto mi escono fuori queste parole così. Tutti vaticirano alla fine di quella, la è morta, l'email è morta, e Facebook è morta, allora cioè, chiudiamo internet no? e non facciamo più niente. Ma quello che mi sto dicendo io, tra dieci, chi può sapere se tra 5 anni, 10 anni, quelli che oggi hanno 18 anni su che piattaforma restaranno? Cioè, magari tra 10 anni sono vecchi virgolette, e vanno su Facebook, no? chi lo sa? Cioè, questo non lo possiamo sapere noi oggi, è molto difficile. Sicuramente la piattaforma e il modo di utilizzarlo sta cambiando. Pensa che addirittura ho letto opinioni di alcuni esperti del settore, anche blog, che dicono che da, da analisi fatte sulla popolazione giovane, è che Facebook è diventato quasi troppo complesso <ride> come utilizzo. Eh, penso un po' rispetto magari a Instagram, no? dove comunque c'hai il filtro, c'hai la foto, carichi, tic tac. Quanto è cambiato Instagram anche negli ultimi due anni? cioè, eh, allora, sì, eh, nel, nel, Nell'ultimo periodo quando faccio i piani editoriali, o comunque ragiono con i clienti ai piani editoriali, ragazzi, ma cioè ce n'è tanta da pensare, non c'è più solo la fotina da pubblicare sul tuo profilo e c'è la foto e c'è il video e ci sono le stories e ci sono le stories in evidenza, cioè ragazzi <ride> creare contenuti per Instagram, cioè, diciamo che ovviamente tutto l'ecosistema social più si va avanti più. Più diventa complesso in tutti i canali obiettivamente sicuramente facebook cioè, se io devo guardare per esempio adesso io ne parlavamo ieri quando ci siamo sentiti eh, io da un po ehm, lavoro con, con amazon no e parlavamo appunto della della tv dell su amazon e io dicevo boh mi, sem mi sembra talmente eh, banale cioè perché devi cliccare due pulsanti rispetto a quanto sono abituata a uh, tutte le opzioni che ci sono su Facebook, tutte le opzioni che ci sono su Google e queste piattaforme che continuamente cambiano e ogni tanto qualcosa non funziona. Lì clicchi il tuo annuncio, clicchi manuale, eh, scusa, clicchi automatico perché all'inizio è importante cliccare automatico per far generare le parole chiave. E poi, se proprio ti vuoi divertire, vai a selezionare le parole chiave che ti ha generato Amazon e crei un annuncio manuale. Bon. E allora mi dicevo, ma e quindi? E come faccio? A, a, so, quale strategia posso tirare fuori? No, ah. perché per il momento siamo in una fase di, eh, di iniziale, poi sicuramente crescerà e eh, sì. evolverà sì. anche lì, però... Sicuramente è voluto, è stata la strategia adottata da Facebook. Perché Facebook, diciamo, Facebook Ads, quindi diciamo, la parte eh, piattaforma pubblicitaria, è stata una scelta fortemente voluta, quella di rendere la vita facile all'inserzionista, no? quindi alla portata veramente di tutti. Quindi, non me ne voglia la categoria, però ti faccio l'esempio: la parrucchiera o l'estetista o l'idraulico, faccio no? tre esempi di persone che non sono mh, digitali, tra virgolette, native digitali, comunque persone che fanno il nostro lavoro con due click, metti in evidenza il post che, è... ecco, non aggiungo altro, non usatelo, se vuoi ancora usando, mi raccomando, e, <ride> e tramite due click, boom, Hai le, come dire, hai, ti senti padrone del mondo, no? Perché vedi tutti i like, le i metrics, ah con 10 euro ho raggiunto 3.000 persone, ho fatto 50 like, no? E quindi ha fatto molto leva su questo aspetto e sicuramente Amazon rende la vita facile un po' per questo motivo qui un po' perché sono agli albori e Google stesso adesso ha fatto retromarcia tra virgolette, no? perché dal vecchio AdWords adesso si chiama Ads anche lui <ride> e stanno rendendo, stanno cercando di Sì, sì, ma come ti, come ti dicevo eh, io sto, sto lavorando, cioè generalmente quando devo fare eh, delle adwords un po' spinte io mi affido poi dei consulenti no, eh, però ci sono tutta una serie di attività anche personali che mi permettono di sperimentare allora eh, per un progetto mi sono affidata ai buoni consulenti di Google, vi hanno fatto fare un casino che non ti dico molto molto esperti e molto furbi questi di Google, ovviamente ho chiuso tutti i budget, non sono neanche furboni furboni, perché comunque Vabbè, mi hanno fatto fare delle brutte cose, eh? non si fa <ride> <ride> io non posso, non posso imprimermi a riguardo in diretta pubblicamente. <ride> Meglio di noi in generale, non parliamo poi di, di, di Mello Park Palo Alto perché lì andiamo proprio a toccare un tasto dolente. L'altro giorno no, ti racconto buia, che ti ho già raccontato, l'altro giorno, ma lo faccio a beneficio di tutti. E nel caso magari succedesse a qualcuno che ci sta ascoltando, magari può essere un'informazione utile, mi hanno eh, disabilitato, quindi bloccato, senza possibilità di alcuna, di, di, di fare qualsiasi altra cosa, l'account di un cliente. Un cliente che vende prodotti biologici, alimenti, non vende armamenti, insomma. Secondo Google, eh, secondo, Google eh, vabbè, no, secondo Facebook c'è stata una segnalazione in cui noi avevamo violato le normative pubblicitarie che io conosco abbastanza bene, insomma, non le so a memoria, però so che cosa si può o non si può fare. Anche ho provato a eh, c'è cioè, il pulsantino, contattaci se ritieni che questo sia un errore. Ho provato più volte, praticamente c'era la risposta automatica che diceva che questa decisione era insindacabile. Ti dico la parola esatta insindacabile. Cioè, e lì dici: caspita: cioè, mesi, e mesi di lavoro, non ti dico. e Anche ho fatto ricorso allo strumento dell'assistenza di Facebook. Dovrebbe essere facebook.com, slash business, slash resources, una roba del genere. E c'è un pulsante per mandare una mail e lì ho contattato Facebook. Tramite mail, alla fine della fiera, dopo che mi ha risposto in cinque persone diverse, cioè mandava una mail mi rispondeva Priscilla e quello dopo era Adam, non si sa perché. Alla fine, eh, mi sono trovato l'account sbloccato senza che loro mi abbiano detto di averlo sbloccato. Questo è il bello, e l'ultimo mi, mi scrive: Ma eh, risulta che il tuo account è attivo. Qualcuno avrà fatto questa modifica, no? Quindi mi stai dalla fede. E, però ecco, se dovesse capitare provate a utilizzare lo strumento perché guarda potrebbe... io invece ho avuto una bega proprio con Amazon Amazon affiliate perché insomma era, è successo un guaio ho provato a chiedere più di una volta all'assistenza eh, all le motivazioni cioè nello specifico dimmi che cosa ho violato o comunque segnalamelo io smetto di violare quella determinata cosa, o risolvo magari non me ne sono accorta anche perché appunto ti dicevo che mi ha seguito un consulente Google per fare determinate cose quindi io avevo mh, non, mi so, non mi ero letta tutte le condizioni, le clausole eh, sapevo che ero borderline, borderline però dico, <ride> oh, sapevo che ero borderline però il bello del nostro mestiere no, è sperimentare sperimentarlo sulla nostra pellaccia cosa succede? Che io ho provato, ero borderline ho chiesto col consulente di Google il consulente di Google mi ha detto no no ma non riesci a fare così ma devi fare così e così, così e così e l'abbiamo fatto dopodiché Amazon se ne è accorto mi ha chiuso completamente il canale e non c'è stato più verso, mi ha mandato una mail dicendomi eh, non, è insindacabile appunto noi abbiamo chiuso il canale è insindacabile e io ho provato a chiedere assistenza e loro mi hanno detto Guarda, non uh, mi hanno risposto dicendo Non mi hanno dato le, la specifica motivazione del perché e del per come Mi hanno detto che loro avevano i buoni motivi per poterlo fare Senza quindi riconoscermi neanche fi passate. Cioè loro hanno intascato i buoni soldini che gli ho fatto guadagnare E mi hanno detto adesso ti arrangi <ride> E vabbè, va bene così, va bene così, va bene Ricominciamo da capo, dopo... Tanto lavoro, è tutto, tutta esperienza e va bene così, va bene così. Ma tu, Michael, quanto budget gestisci mensilmente dei tuoi clienti? Che volume di budget hai? <ride> Ma sai che non ho mai fatto il conto, ti dico la verità. Non, non ne ho idea. ho no, la più pallida idea, può dipendere dai periodi sicuramente. Eh, comunque sì, non, non è, è chiaro che sul mercato italiano le cifre non hanno. Non sono mai mastodonti Comunque, il nostro una media, è una, media mensile, una media mensile di un cliente: quale può essere? Una media mensile di budget di investimento di un cliente? Tra, boh, tra i 1000, 2.000-3.000 euro. Sì. però, a me, al mese. Facebook, Facebook, stai dicendo, vero? Perché sì. su Google è molto di più di solito su eh, google si alza notevolmente per cliente Sì, su, su google uh, si può partire da sì, da 1000 3000 ma può arrivare anche a 20 15 insomma tranquillamente e questi eh, sono eh, clienti di che medie dimensioni Come? Che, che, che media dimensione che dimensioni hanno questi clienti ah, Insomma, medie dai piccola media impresa non è, non è Red Bull cioè, lavoro, anche con, lavoro anche con aziende gruppi insomma, importanti e commerce che comunque fatturano milioni di euro eh, però ecco non, non le chiamo grandi cioè, non è la Fiat per, per capirci certo eh, però no vabbè, vabbè il raffronto di solito nella maggior parte dei casi però non in tutti eh. nella maggior parte dei casi eh, c'è più budget su Google dove c'è eh, molta domanda, eh, molta ricerca e quindi lì Google, in altri casi invece, gestisco solo Facebook e poi in realtà sono io che man mano cerco di eh, salire, però quest'estate sul turismo con alcuni account sono arrivato a spendere diversi migliaia di euro con dei risultati eccezionali, quindi eh, non è morto Facebook. Non, <ride> non è salire. morto, si, può fare, si possono fare ancora dei belli ah, sta... investimenti. Sì, assolutamente sì. È chiaro che, stai, come dici tu, sta diventando sempre più difficile. I costi aumentano. Eh, Nell'ultimo anno, questo mercato americano, il mercato italiano, non ce li ho i dati. Il CPC e il CPM sono aumentati del 97% su Facebook. Quindi sono raddoppiati. È chiaro che eh, questo colpisce un po' tutti, cioè, un po' anzi, colpisce tutti perché Facebook è Asta e dall'altra parte bisogna veramente riuscire a fare la differenza in qualche modo, quindi... Come, come riesci a fargli fare la differenza? È un, lavoro, è un lavoro lungo, che richiede studio, test, analisi... È chiaro che di base, come dico sempre, naturalmente se non hai un prodotto valido o qualcosa di differenziante è difficile, poi sì, vendo anche prodotti di le commodities, no? quindi i prodotti che per chi non sapesse le commodities sono i prodotti che vengono rivenduti da più e-commerce eh, o più negozi, quindi non so, il, il pacchetto di pasta della barilla, no? c'è la Lacobs, c'è la, co la, la Conag, bla bla bla. E, però anche lì eh, bisogna cercare comunque a fare leva sulla le, famosa... La buona vecchia, le unique value proposition, le unique selling proposition, quindi si parte tendenzialmente cerco di partire da quello quindi di estrapolare, tra virgolette, quali sono i punti differenzianti, e poi andiamo a lavorare su quelli. Il formato, e tutte quelle cose vengono dopo. Naturalmente un'altra parte importante è anche la scelta del pubblico, ma questo insomma mi sembra abbastanza scontato. Però la cosa più importante in assoluto è quella che ti ho detto all'inizio. Poi dopo, una volta che inganni, con l'account, eh, ti puoi divertire, cioè, ti puoi sbizzarrire, puoi insomma, fare anche andare molto sul tecnico, vale di più, ha cioè, più importanza eh, il copy o ha più importanza il visual? O è il 50 50 50 50. 50, -50. 50, -50. Io sono, lo sai che sono un figlio, figlio di copie, nel senso che amo il testo, però come dico io l'immagine attira l'attenzione e il copie fa convertire. Quindi se il visual, che pure in realtà può essere immagine, ma tantissime video, perché comunque sia, cioè, o fior, fior di campagne che, che vanno avanti da anni con lo stesso video, o comunque varianti di quei video e vanno benissimo quel video gli funziona, poi dopo magari vado a modificare i copy, però se non è appoggiato comunque un buon copy, non ha la stessa resa. Chiaro, video, video, video su Facebook o video su YouTube? Beh, se mi parli di advertising Facebook tutta la vita, cioè non esiste proprio, anche perché YouTube comunque viene vissuto come uno spazio dove le persone ascoltano musica, guardano appunto video, video tutorial. Cioè, YouTube è validissimo per tantissimi altri eh, utilizzi del video. Cioè, ho fatto l'esempio dei tutorial perché è banale, no? Quindi come montare la casetta da giardino? A me ha salvato la vita un sacco di volte YouTube, <ride> perché non riuscivo a fare delle cose banali e YouTube mi ha salvato la vita. E allora lì, sì, però se mi parli di advertising, su Youtube è vissuto molto come interruzione eh, la pubblicità non so come la pensi tu ma cioè il pre-roll il mid-roll formati che poi ha introdotto anche Facebook eh? però sono vissuti sono formati meno negativi rispetto a Facebook è chiaro che anche su Facebook devi essere bravo cioè nel video a comunque a tirare a non essere troppo commerciale tutta una serie di cose cioè. devi dare contenuto ma Però se mi parli quelli... se mi parli di, di, di franzaiere in generale, dipende dal tipo di video. Ma quindi tu cosa mi consigli? Continuo a fare le live su Facebook o vado a fare le live su YouTube? Ma io le farei da tutte e due parti, perché no? Addirittura, olè! <ride> Complichiamoci vede, la vale. vita! Ma no, io poi ho... su Facebook... Non ho ancora Facebook... capito eh, che... come? No, perché poi Facebook lo sai che è ha fatto anche watch, no? Sì, sì sì sì certo non ho ancora no. capito in realtà co come tu ben vedi eh, il mio format è invito un ospite e faccio una intervista e tu prima della diretta mi dicevi: ma perché? ma perché fai questi video? Raccontaci, deve essere un perché allora te lo dico molto semplicemente in realtà Salottino nasce da 5 anni come un progetto sociale così volontariato e nasce perché è un modo per fare networking, conoscere persone, relazioni e allo stesso modo i video mi permettono è, basati, cioè il progetto è basato sulla mia curiosità io sono una curiosa cronica quindi potrei stare qua ore a farti 200.000 domande perché voglio sapere tutto, di tutti <ride> e quindi parto da una curiosità e da tanta sperimentazione perché comunque mi piaceva l'idea di poter sperimentare questi strumenti e eh, dal poter invitare delle persone a raccontare il loro percorso, la loro esperienza attorno ad un argomento e poterlo fare attraverso uno schermo che... Diciamo eh, abbattesse un po' le barriere di quello che è Salottino che ha qui sul territorio, invece attraverso le live eh, posso diciamo raggiungere eh, un pubblico molto molto più ampio. E quindi il perché, il perché sinceramente è dato dalla mia curiosità, poi non ti nego che comunque serve a fare del, della visibilità, insomma, quello indubbiamente ma è stata una conseguenza, diciamo che mi piace fare queste live perché mi permette di entrare in relazione, no? Io e te non ci sentivamo da un sacco di tempo, ti seguo e un giorno ti ho chiesto, ti va vale di fare una live e adesso siamo qua, no? Se no, chissà quando ci saremmo incontrati al prossimo evento, poi magari ci saremmo salutati di sfuggita, invece abbiamo avuto modo di fare quattro chiacchiere, magari uh, la prossima campagna, che ne so... Mi ricordo che c'è eh, Michael che fa le campagne e ti sbologlio allora. le campagne dei miei clienti. No, è bello fare le campagne perché secondo uno idealmente è la Chiudiamo questa live che è ormai è un'ora anziché mezz'ora. Quanto sei soddisfatta del tuo lavoro e come ti vedi nel tuo futuro? Yeah, la, la domanda, la Marvullo. Allora, Ma <ride> oh, sei già... <ride> No, aiuto, mi sto preoccupando, sei già la seconda persona che mi dice che faccio le domande. <ride> no, te, te la sei cercato, il format della domanda era, era questo, no? quindi... Beh, guarda, soddisfatto del mio lavoro? Sicuramente sì. Cioè, se non c'è passione in quello che fai, smetti di farlo, perché ti dico, io mi sono messo in proprio perché comunque sia... Non, non mi sentivo bene eh, mm -hmm. e la, la scelta che ho fatto mi ha permesso di crescere e arrivare dove sono arrivato, da solo con le mie forze, eh, con il mio impegno e con l'aiuto anche poi di chi mi ha supportato naturalmente. e Quindi, sì, sono soddisfatto, questo sicuramente. Non mi accontento perché, comunque, sono eh, no, il nostro buon amico Steve Jobs insegna, mm -hmm. <ride> eh, mm -hmm. ovviamente. Con, eh, sì, compatibilmente con quella che è pure la, la, la vita privata, perché non, la cosa che non vorrei mai fare, ecco, è no, fare troppo, troppo lavoro e meno, eh, perché a quel punto non ti godi neanche più. Per me questo è molto importante, perché poi sai bene che ho ecco, una, una bimba piccola e quindi sai meglio di me la mamma, che sono momenti che non tornano più, quindi l'importante è riuscire a consigliare tutto. Eh, sono soddisfatto dove mi vedo tra quanti anni? Nel tuo cinque. futuro, nel tuo futuro, co come ti vedi, non so, se hai una visione o se, o se vai avanti a piccoli obiettivi e... e a piccoli step. Sì, guarda, questa cosa qui in realtà, sì, nell'ultimo nell periodo è stato a, a ragionare un pochino più in, in un'ottica, come si te, di medio e lungo periodo, non cinque anni, tipo la verità, però già in ottica, per esempio il 2019, no? Che cosa voglio fare? Che obiettivi mi voglio prefissare. Poi le cose capitano, no? domani ti chiamo la Coca-Cola, cioè adesso ad esempio, no? E non fa male, vedere. fa no. male, eh, sì. <ride> e quindi poi ti si aprono porte, eccetera. Però ecco, quello che voglio fare è continuare a crescere, continuare a divertirmi a fare questo lavoro condividere perché comunque eh, mi piace anche a me e, e basta, continuare, continuare così e poi come ti dicevo se Facebook sarà morto ci sarà Amazon, eh, cambierò piattaforma, ma non mi cambierà nulla ti dico la verità, guarda, mi vedo, mi vedo, ancora, mi vedo ancora qui perché non eh, cioè, mi piace la mia dimensione, ecco, la dimensione che mi sono creato e la cosa che mi piace di più in termini di crescita sono appunto la tipologia di progetti a cui, part a cui partecipare, di cui far parte, quindi progetti sempre più ambiziosi, sempre più interessanti, no? tanto sappiamo tutti di quello che stiamo parlando, e cercare man mano di selezionare le persone con cui lavorare, okay. anche questo penso che sia... Che okay, è molto <ride> un... molto molto difficile, eh. bella eh, dai, perché non è facile ed è uno degli obiettivi che mi sono prefissato insieme ad altri. Ma non ti faccio spoiler perché chi mi segue lo saprà e ti dico che il 2019 sarà la grossa novità, ah. te non ti dico niente. ma Beh, dai, ecco, da, no? Adesso chiudiamo la live, e me lo dici in privato, <ride> va bene, va bene. bene. dai. <ride> Bene, grazie Michael per essere stato con noi, è stato molto, molto, legge, molto leggero e molto divertente questa, questa intervista, mi è piaciuta molto, spero che tu ti sia divertito tanto quanto me. Ah, ci... Mancava solo una birretta, mancava, guarda. Eh, mancava una birretta, guarda, stai, stai online, resta connesso perché anch'io ho un sacco di novità e magari ti invito io presto a berti una buona birretta dalle mie parti, oh, ok? Oh, ma parlo di quelle buone, buone, buone, le migliori. Per vino uguale, quando birra vero Poi se vuoi sapere dove andare bene dove andare a bere bene a Rimini, ne parliamo in separata sede, che anche lì ti do qualche dritta. Ho, gli, inf ho gli informatori giusti. Eh, ok? No. Grazie, Grazie mille Michael, te. è stato molto, molto piacevole. Ci vediamo offline, ci vediamo presto. Grazie a tutti, ciao, ciao. ciao. ciao, ciao. Chiudiamo la live con uh, Michael, spero che vi sia piaciuta questa live, io mi sono divertita molto, è stata una chiacchierata, io e Michael siamo due eh, grandi chiacchieroni, abbiamo un sacco di cose in comune, eh, come la curiosità, come la voglia di imparare, come il non accontentarsi mai ed è quello probabilmente che ci fa fare eh, ed è per questo che probabilmente facciamo questo mestiere perché dobbiamo continuamente studiare, imparare e e stare sul pezzo e niente, io vi aspetto il prossimo mercoledì con un altro live, sempre alle 18 salottino live, ciao!